Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura un incidente stradale, ancora uno schianto lungo la strada regionale 71. C'è anche un ferito grave. Ancora un grave incidente lungo la strada regionale 71 nel tratto che porta in Casentino. Due le auto coinvolte e quattro invece i feriti. È successo questa mattina attorno alle 7:40 nei pressi di Castelnuovo di Subiano. Un violento impatto tra un furgone ed un'auto. Una delle vetture è rimasta nel mezzo della carreggiata a scorrimento veloce, mentre l'altra è finita fuori strada si è capottata andando a finire oltre il Garrail. Il conducente è stato estratto dalle lamiere dei da del fuoco. Sul posto anche i sanitari del 118 e la polizia municipale che ha regolato ed interrotto la circolazione. Inevitabili disagi sulla trafficata arteria. Feriti una donna di 59 anni e due uomini di 41 e 25, tutti portati al San Donato in codice giallo, mentre un uomo di 54 anni ha riportato lesioni gravissime ed è stato trasferito in codice rosso al policlinico alle scotte di Siena. L'incidente è avvenuto nel solito tratto in cui negli ultimi mesi hanno perso la vita tre persone, la giovane mamma, Lenda Cecconi, e i due coniugi Santino Bonini e Nadia Pallini. È stato arrestato dai carabinieri un uomo di 45 anni per stalking. I militari hanno eseguito il provvedimento restrittivo emesso dal GIP del Tribunale di Arezzo lo scorso 28 febbraio. L'uomo da qualche giorno risultava irreperibile sia sul posto di lavoro che al domicilio, ma i carabinieri lo hanno rintracciato alla guida della sua auto in via Giotto. Le indagini erano scattate a seguito della denuncia di una donna ex della 45enne che al termine della relazione sarebbe diventato oggetto di persecuzioni da parte dell'uomo. I carabinieri hanno così ricostruito appostamenti nei luoghi frequentati dalla vittima, pedinamenti e danneggiamenti ai veicoli arrivati sino ad un capanno agricolo di proprietà della donna dato alle fiamme. L'uomo si trova agli arresti domiciliari in attesa dell'interrogatorio di garanzia. E passiamo adesso alla cronaca giudiziaria, questa mattina la prima udienza del processo che vede sul banco degli imputati il 47enne che lo scorso ottobre uccise la madre. E riparliamo del primo di aprile. Dibattimento e la discussione. Slitta tutto al prossimo primo aprile, così si è conclusa la prima udienza del processo in corte d'assise che vede sul banco degli imputati Manuele Andreini, l'uomo che uccise la madre soffocandola con un cuscino. Il procedimento potrebbe però concludersi velocemente. Manuele Andreini, presente in aula questa mattina, è stato infatti giudicato incapace di intendere volere al momento del fatto e per questo la sentenza non potrebbe essere di condanna. Già lo scorso 22 dicembre al 40. 47enne era stato riconosciuto un vizio totale di mente Manuele Andreini era stato così scarcerato e trasferito in una REMS una struttura residenziale psichiatrica di secondo livello dove si trova in regime di libertà vigilata e dove sta ricevendo le cure di cui necessita la corte presieduta dal giudice Filippo Ruggero dovrà adesso stabilire cosa fare per il suo bene e per il bene e la sicurezza della comunità le sorelle del 47enne intanto si sono costituite parte civile nel processo. Senza nessun una voglia di avere un risarcimento di danni solo per un segno di rispetto della mamma, non certo per questioni economiche, perché tanto poi l'esito è segnato, no? Dico, però era un segnale da dare per il rispetto della mamma, dopodiché non c'è nessuna volontà di andare. Ora. L'omicidio si consumò nella notte tra il 13 e il 14 ottobre 2022. La madre era distesa nel letto quando il figlio si avvicinò per poi stringerle il cuscino al viso sino a quando non smise di respirare. Poi chiamò lui stesso i carabinieri, venite, ho ucciso mia mamma, disse per telefono. Il successivo accertamento psichiatrico aveva fatto emergere un disturbo grave, una forma di schizofrenia degenerata nel delirio di quella drammatica notte. L'asla toscana sud-est è stata condannata a risarcire con 390.000 euro la famiglia di una 14enne morto mentre stava andando a scuola a Castiglion Fiorentino. I fatti risalgono alla novembre 2014. Il ragazzino che abitava a Camucia ebbe un malore improvviso e cadde a terra. Fu un'amica a chiamare i soccorsi ma per lui non ci fu nulla da fare. Secondo il giudice civile del Tribunale di Arezzo poteva invece essere salvato L'emorragia per dissecazione della orta però gli fu fatale. E ci spostiamo in adesso a Cortona presso il comando Compagnia Carabinieri. Questa mattina il presidente del gruppo storico della città di Cortona Riccardo Tacconi come vediamo in questo video assieme al responsabile degli sbandieratori Giacomo Petrucci hanno donato il loro drappo storico raffigurante il leone di San Marco al comandante della compagnia Antonio De Santis. L'importante significato, valore simbolico e storico è il vessillo che prima della canonizzazione di Santa Margherita era il santo patrono della città e tuttora il simbolo del comune di Cortona. Il trappo è stato essato su di un'asta rivestita in velluto risalente alla fine dell'Ottocento. Cambiamo argomento e torniamo in città come ogni primo fine settimana del mese è tornata la fiera antiquaria.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 Passiamo alla politica. Gianfranco Vecchi è il nuovo segretario provinciale della Lega. La nomina è arrivata al termine del congresso che si è svolto oggi all'interno dello Sport College. All'appuntamento hanno preso parte i militanti della sezione locale che hanno indicato appunto il nome di Vecchi come nuova guida del coordinamento provinciale. Il congresso è stato presieduto da Tiziana Anvisini, deputata del Partito del Carroccio ed ex assessora del Comune di Arezzo. Puntuali sono arrivati i complimenti del leader Matteo Salvini. Spero di tornare presto ad Arezzo, ha detto, per parlare di futuro di infrastrutture e per rafforzare il radicamento della nostra Lega. Ci spostiamo adesso ad Antria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 Il gruppo femminile della Croce Bianca Aretina assieme all'Innerwill Arezzo hanno organizzato una raccolta fondi per donare alla Croce Bianca di Arezzo uno scendiscale da dare in uso all'ambulanza impegnata nel servizio dell'emergenza fondamentale dunque per l'evacuazione in posizione seduta. E adesso passiamo alla pagina della cultura, domani il vernissage della mostra fotografica Occhio di Basilisco di Francesco Maria Rossi.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 Passiamo alla pagina dello sport, sarà il città di Castello dell'ex patrona Maranto Paolo Mancini, l'avversario che domani alle 14.30 al comunale affronterà l'Arezzo nella 26esima giornata del campionato di Serie D nel Girone. e Sentiamo le parole di Mister Indiani. Siamo a nove giornate dalla fine della situazione che siamo, sono insidiosissime, pericolosissime, e fondamentale tutto. E proprio lì, il punto. Eh, viene da un periodo brutto e bisogna diffidare più che mai. Da diffidare più che mai perché sono proprio quelle partite trappola che. Bisogna pensare che, non, che hanno una sola qualità come tutte, anche se eh, eh, gli mancano alcuni elementi importanti. però eh, che vuol dire? In 16 giocheranno lo stesso e ci metteranno tutto, tutto quello che hanno. noi dobbiamo fare lo stesso giusta concentrazione di più, nemmeno giusta. esagerata eh, esagerata concentrazione. Perché è chiaro che eh, abbiamo lavorato tanto per arrivare qui e, e non dobbiamo vanificare, non dobbiamo cercare di vanificare, perché poi il calcio non si sa mai, però noi dobbiamo mettere tutto quello che abbiamo, sotto tutti i punti di vista. Concentrazione, qualità tecnica, agonistica, eccetera. Ecce. E la terza per rientrare bisognerebbe che noi la pianese crollassimo entrambe, mi sembra, mi sembra difficile 9 giornate alla fine, 10 punti. 10 punti da noi, 8 dalla da, da, da pianese. Sono tanti. Io credo che la lotta sia due. Orgoglio Amaranto celebra la festa della donna con un evento che si terrà mercoledì 8 marzo all'Urban di Via Pietri. Dalle 19, musica, atmosfera, Amaranto e un aperitivo per trascorrere assieme la serata. Ospiti numeri 8 che indossano la maglia Amaranto, Marianna D'Alessandro, calciatrice della Rezzo Calcio Femminile e il capitano Andrea Settembrini. E domani le ragazze di Mister Testini saranno invece impegnate in trasferta Cesena al centro sportivo Rognoni contro le padrone di casa bianconere nella diciannovesima giornata del campionato di Serie B. Una trasferta particolare per le Amaranto che sarà accompagnata da alcuni tifosi. Da Castigno Fibocchi domani mattina partirà infatti un pullman con oltre 30 persone in direzione Cesena per sostenere le ragazze Amaranto. L'appuntamento è per le 15.00. Questa per stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.